Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmerone 98 che vi dà il benvenuto alla primissima puntata di questa nuova rubrica che si chiamerà Vieni a guardare cose belle In questo momento doveva partire una sigla ma ehi, hey, siccome non sono arrivato con i tempi per finirla E siccome i risultati finora ottenuti per questa sigla si sono rivelati, pff, si sono rivelati molto scarsi ho preferito non iniziare questo video con ulteriori puttanate E quindi, niente, questo, cioè Avete presente il mio Palmero SPONSOR Una rubrica dove parlo e promuovo canali belli di YouTube Italia Ecco, diciamo che questa rubrica eh, Si baserà più o meno su questa tipologia Ma tratterà cortometraggi e webserie amatoriali e ho intenzione di iniziare questa primissima puntata con la recensione di Let Me Like a Joker. È una serie che già. vi avevo portato, diciamo che già avevo trattato in un precedente video in cui ho reagito al trailer della seconda stagione. Sempre di Like Me Like a Joker Trailer che mi ha molto soddisfatto, che mi ha molto gasato Ma intanto per quelli che non hanno visto il trailer o che non hanno visto la mia reazione Vedo di fare un riassunto su cosa tratta la serie La serie tratta degli eventi di Gotham sotto l'ottica del Joker E ci tengo a sottolineare che oltre ad essere stata scritta e girata da Bruno Mirabella e dall'associazione Burattini Senza Fili Si tratta di una webserie italiana Già mi immagino le persone che cominciano a lamentarsi Sul Ehi hey, è un prodotto a io italiano Allora sicuramente farà schifo Fermiamoci un secondo Ok, è vero che ultimamente abbiamo assistito ad ulteriori puttanate Nel panorama cinematografico e televisivo italiano Lo so che abbiamo visto robe trash assurde Come la serie Adrian Che è stata rimandata ad ottobre Rimandata ad ottobre fra virgolette Perché sono sicuro che verrà completamente dimenticata Lo so che è difficile fare un film basato su una figura Dalla psiche così contorta come quella del Joker E che facendo un film su tale figura Si rischia di fare ulteriori puttanate Se non si pone bene tale personaggio Sulla scena Lo so perfettamente Lo so perfettamente Abbiamo già visto ulteriori puttanate Come il film basato sul fumetto The Killing Jock Lo so perfettamente Ma vi posso assicurare Che questa serie Non è una stronzata E... Realizzata bene, è scritta bene e girata come si deve Io sono rimasto molto soddisfatto dalla prima stagione che vedrò di trattarvi in questo video Stagione composta da 5 puntate dalla durata di 20 minuti O anche di più E anche da una puntata speciale di 8 minuti Devo dire che nonostante i mezzi di cui disponevano per realizzare questa serie hanno fatto un ottimo lavoro. Tra l'altro, eh, se andate a vedere il trailer della seconda stagione, che uscirà verso il 26 marzo, vabbè, ve lo lascio in descrizione il trailer, potrete notare un notevole miglioramento per quanto riguarda l'assetto tecnico. Cioè la fotografia, dalla prima alla seconda stagione, è migliorata tantissimo. Almeno questo fa presagire il trailer. Quindi eh, è una serie che è in continua evoluzione dal punto di vista tecnico, oltre oltre che da quello registico ok? Comunque, bando alle ciance e iniziamo questa recensione. La serie gira su tre linee temporali, passato, presente e futuro, e tutte queste tre linee temporali trattano tre episodi diversi fra loro, ma che allo stesso tempo possiedono. Due elementi che le, che le accomunano Ovvero Il Batman e il Joker Infatti il passato è incentrato sugli eventi Successi dopo la morte Dei Cono G. Wayne Quindi vediamo praticamente Bruce Wayne Incentrato su Bruce Wayne Il rapporto che ha lui con Gordon e quant'altro Ci sono anche eh, nuovi episodi che si distaccano un po' dal fumetto Per dare un po' di originalità alla trama Va benissimo eh, Il presente invece è incentrato sugli eventi eh, dell'Arkham Asylum Dove qui abbiamo come protagonisti Allin Quinzel Alias Harley Quinn E sempre il Joker Mentre il futuro eh, vediamo sempre il Joker Però una versione più vecchia, una versione più anziana però ci viene introdotto anche un nuovo personaggio, ovvero Dick Grayson alias Nightwing. Sono riusciti a creare una trama incentrata su tre linee temporali che eh, non cade in incongruenze, non cade in errori di sceneggiatura. Cioè è perfetto, è fantastico, perché è difficile, perché gli elementi eh, che vengono narrati nel passato, nel presente e nel futuro... Devono avere una coerenza temporale. E mi piace anche il fatto eh, che sei riusciti a incentrare la trama proprio su una figura così enigmatica, così contorta e caotica come quella del Joker. Infatti noi il abbiamo visto film come Batman Begins, il Cavaliere Oscuro, il Cavaliere Oscuro di Ritorno. Soprattutto il Cavaliere Oscuro dove vediamo come antagonista il Joker. Diciamo che è un po' diverso lì perché abbiamo come protagonista Batman. Quindi vediamo il mondo sotto la sua ottica Sotto un'ottica razionale Perché il personaggio non è pazzo Invece qui ci troviamo di fronte a un personaggio Che è psicotico E quindi tu mi devi dare una visione caotica del mondo Una visione di un mondo che brucia Secondo sempre l'ottica del Joker Mi piace anche il fatto che sotto alcuni episodi che vengono narrati dal Joker Cioè la voce narrante è il Joker È lui a narrare gli episodi del futuro Ma anche del passato Mi piace anche il fatto Che sotto alcuni episodi Lui riesca a instillare del dubbio Sulla veridicità di tali episodi Un po' come si vede In The Killing the Joker Dove Un fumetto in cui tratta le origini del Joker Ma può anche Non essere vero Per quale motivo? perché lui a un certo punto dice che se devo proprio avere un passato se devo avere un passato preferisco avere una scelta multipla quindi a un certo punto instilla un senso di confusione nel lettore perché lui finora pensava di aver letto le vere origini del joker ma dopo questa frase a un certo punto viene a pensare e eh, allora vuol dire che forse quello che ho visto non è del tutto vero vuol dire che sono frutto eh, dell'immaginazione di una mente così psicopatica come quella del Joker ed è bellissimo ed è fatto bene la stessa cosa si vede anche qui nella trama, si presagisce ed è realizzato benissimo, veramente fatto contro Maroni Fantastico Allora eh, Parliamo dei personaggi Per quanto riguarda essi Non ho molto da dire onestamente parlando eh, Hanno ripreso molto eh, Dei personaggi originali dei fumetti Infatti eh, sia dal punto di vista Del character design che gli script da carattere eh, dei personaggi che vediamo nella serie eh, è tutto ripreso dal fumetto ed è mantenuto in maniera fedele ed è fatto anche molto bene, onestamente parlando gli attori eh, che sono stati scelti per interpretare un loro specifico personaggio hanno fatto un ottimo lavoro, sono stati scelti anche molto bene anche per l'aspetto. Il loro aspetto si avvicina molto a quello dei fumetti originali. Posso citare Harley Quinn, posso citare Gordon, Bruce Wayne, Joker, Il Pinguino. Sono fatti tutti benissimo, sono, tatti, sono tutti realizzati in maniera fedelissima al fumetto. C'è anche una cosa da sottolineare. È tutto doppiato. Esattamente tutte le voci presenti all'interno della serie sono state doppiate. Il punto sta che da un punto di vista tecnico, eh, devo dire che risulta molto più comodo fare così. Perché in questa maniera eh, si evitano eventuali problemi d'audio, sfasamenti di esso. Poi è vero, c'è da dire anche che alcuni personaggi e alcuni attori non sono stati doppiati. Doppiati da loro ma sono stati doppiati da altre voci perché forse rendevano meglio ma va bene Va bene così Non ho nulla da lamentarmi È tutto fatto bene, è doppiato bene, è recitato bene C'è un'altra cosa da sottolineare per quanto riguarda il crack design eh, di alcuni personaggi ehm, Qui faccio magari un'allerta spoiler, un'allerta spoiler, va bene Mi pare... Che eh, per i personaggi Di Thomas e Martha Wayne E del maggiordomo Alfred Si siano prese Alcune libertà perché a me Non pare Di trovare Una versione simile a quella che vediamo nella serie In altri fumetti Non l'ho mai vista in altri Adattamenti cinematografici O delle serie animate o di serie tv Live action e quant'altro Mai visto una del genere E onestamente ho sentito <ride> Quando ho visto quella scena, una scena particolare, ho sentito un po' quella puzza di cringe che non sentivo dai tempi di Beautiful. Ma potrei anche sbagliarmi, è stata solo una mia sensazione ed è durata anche poco. Vediamo cosa ci mostreranno nella seconda stagione. Adesso passiamo a una domanda che mi sto ponendo da quando... Ho visto la seconda puntata di questa serie ovvero chi gira cosa mm, questa cosa qui questo dubbio che si è instillato nella mia mente sul fatto che forse tutto quello che vediamo non sia vero mi porta appunto a pensare che alla fine di tutto questo scopriremo che si tratta tutto di un'enorme fantasia del Joker. Cioè, che tutto questo che vediamo è tutto nella sua testa, nella sua testa caotica da pazzo malato. E che lui in verità si trovi tipo nel manicomio di Arkham e che sta pensando. Sta pensando a quello che abbiamo visto. Non mi dispiacerebbe come un po' di scena, non ci starebbe male, tipo perché mi pare che alcune scene, a un certo punto ad esempio quando c'è lui che muore i burattini, sono girate da lui. Mi pare addirittura che sia lui il regista di questa storia, ok è vero la serie prende il suo, no eh, prende il suo nome, Like Me like a Joker ha il suo nome nel titolo, però appunto mi pare che tipo... Tutto questo dal punto di vista registico, dal punto di vista eh, scenografico, anche dal punto di vista dei personaggi Mi pare che sia tutto scritto da lui, è come se eh, stiamo vedendo un prodotto puro a 360 gradi della mente del Joker E ripeto è bellissimo Almeno per come lo stanno prendendo adesso è fatto bene è fatto molto bene riprende molti fumetti riprende come ho detto che Killing gioco e lo si vede anche nella seconda stagione perché riprenderanno gli eventi riguardanti il cappuccio rosso redwood quindi non vedo l'ora di vedere come si evolverà la faccenda bellissimo Trattiamo adesso di un elemento importantissimo da non sottovalutare assolutamente Che mi è saltato all'occhio già dalla prima puntata Sono i costumi e le ambientazioni Le ambientazioni che sono state scelte per rappresentare la Villa Wayne Il manicomio di Arkham, la Bat Caverna Sono state realizzate e allestite davvero bene una sede amatoriale eh, sono bellissime Sono be belle da vedere Onestamente parlando Per non parlare dei costumi I costumi sono realizzati Porca buttana come Dio comanda Il costume di Harley Quinn Il costume delle due versioni del Joker Quella giovane e quella vecchia Il costume del pinguino Il costume del pinguino che si avvicina molto Anche il make up Il naso, tutto Si avvicina molto A quello del fumetto originale un pochino va bene, c'è da dire però che tipo la maschera, qualche particolare del costume di Nightwing Mi ha fatto un pochino pochino cringiare, ma ok Non siamo a livelli di un'altra serie che adesso ho in mente un attimo di citare Perché è incredibile come questa webserie, almeno a livello possiamo dire non solo di qualità Non solo di costumi, di ambientazioni, non solo di attori e quant'altro cioè, proprio a livello di figaggine, superi di gran lunga una serie che ci mette soldi, come quella di Gotham. Una serie che aveva del potenziale e che è stata mandata a fanculo. Sono stati ammandati a fanculo dei personaggi. Ok, ci sta benissimo voler riscrivere la storia, non fare tutto come il fumetto. Ma che senso ha se poi mi inserisci delle puttanate assurde? Mi inserisci un Bruce Wayne che a 12 anni fa cose che in verità dovrebbe fare Batman. Già fa quelle cose. Un Gordon che ha quanto avrà qua? 20-30 anni, non lo so, boh. Che vada Bruce Wayne, un dodicenne che ha perso da poco i genitori, a chiedere consiglio su come, comporta su come comportarsi con un criminale. Ma stiamo scherzando Ci sono alcuni dettagli che magari si salvano Tipo il pinguino Forse anche i, il Joker eh, Il Joker che qui non lo chiamano mai il Joker Cioè sotto alcuni punti di vista Ok ma il resto, il contesto fa veramente cagare È incredibile Cioè guardatevi questa web serie piuttosto Cioè risparmiate un sacco di tempo E vi gasate pure Cioè mi me la dovete spiegare questa cosa qua Me la dovete spiegare Ma io non sto parlando anche per il fatto eh, Non sto dicendo che questa serie è bella solo perché si mantiene fedele ai fumetti e quant'altro Ma perché, ci perché qui chi ha lavorato, chi ha scritto e chi ha registrato e, e ha girato Ci ha messo l'anima Ed è una cosa importante Cioè in un lavoro se tu non ci metti l'anima Non vale un caso anche se si mantiene fedele a tutto il resto. Io potrei citare pure il film di The Killing Jock. Che, tranne la prima parte che è completamente scollegata, l'altra metà del film, che si mantiene abbastanza. Sì, si mantiene per i fatti fedele al fumetto. Ma non c'ha anima. Non c'ha atmosfera. Non c'ha nulla. E non ha nulla eh, che questa serie invece. È... dà. Invece. È fatto bene. È fatta bene. Solo questo, da dire. Solo questo. Bene, gente, qui finisce la prima recensione di questa nuova rubrica di Vieni a guardare cose belle. Vi giuro, devo assolutamente eh, realizzare una sigla. Devo assolutamente realizzare una sigla per questa serie perché... Mio dio abbiamo il palmerone sponsor Porca miseria Devo realizzare qualcosa di decente anche per questa rubrica E niente alla fin fine Ripeto che sono rimasto molto soddisfatto per questa web serie. Vi invito invito tutti voi a darle eh, Tutto il sostegno che potete darle eh, Troverete in descrizione I link che vi porteranno alla playlist Con tutti gli episodi della prima stagione Troverete in descrizione anche il link che vi porterà al trailer della seconda stagione per dare un'occhiata se non avete visto la mia reazione un commento dove commento anche il trailer e niente ragazzi qui finisce il video spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto invito a mettere un bel mi piace iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti date un'occhiata ai vari social che trovate in descrizione per restare sempre aggiornati sui prossimi lavori che realizzerò e noi ci rivediamo con un nuovo video arrivederci